Ciao a tutti! Oggi prepareremo le sfogliatine cuor di mela. Il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa. Gli ingredienti sono pasta sfoglia, mele, zucchero a velo, cannella, latte, succo di limone, uva sultanina ammollata e zucchero semolato. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale le mele. E li facciamo tritare per 5 secondi a velocità 5. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere l'uva sultanina che abbiamo ammollato in acqua, fredda, in acqua calda. lo zucchero, il succo di limone e la cannella ed azioniamo il bimby per 30 secondi antiorario velocità 1 Il composto è pronto, mettiamolo da parte. Con l'aiuto di un coppa pasta formiamo tanti dischetti e posizioniamoli su una teglia rivestita con carta da forno. Una volta formati i dischetti, aggiungiamo il composto di mele. Chiudiamo i dischetti a metà e sigilliamo bene i bordi. Spennellare la superficie con il latte. e spolverizzare la superficie con zucchero semolato. Cuocere in forno per riscaldato statico a 180 gradi per 20 minuti circa. Le sfogliatine sono cotte, lasciamole intiepidire prima di servire. sfogliatine cuor di mela. Grazie e alla prossima ricetta!